Quebec City, risultati e programma. La settimana post-us Open Riserva tornei in tono minore. Nessuna competizione a livello ATP, il circuito femminile si divide invece tra Quebec City e Tokyo. Mancano le prime giocatrici del circuito, occasione per alcune tenniste per prendersi un'interessante ribalta. In Canada, si gioca sul veloce indoor, le teste di serie marcano il territorio, non senza fatica. Timea Babos, fermata al secondo turno a Flushing Meadows da Maria Sharapova, piega Yamielo e set, 76 di ebrei K4 57 62. La Transalpina Dodin, seconda testa di serie riferimento della parte bassa, replica ad un avvio in difetto con la Dabrowski. Infine, Barbara Lepkenko Doma la 61 26 61. Naomi Broad di Regola la Vidkar Java. 64-36-63, mentre la Min concede il parziale d'avvio alla Pegulla, poi ritorna al comando della partita e chiude con successo. La Herakovic controlla la Kudryav 64-61, la Doleide, in un match tra qualificate, spegne la Robillard Millette. Quest'oggi, nella notte italiana, tocca a Luce Safarova, per ranking la prima giocatrice del tabellone. La cieca attende la Tatishvili. Secondo incrocio in questo torneo, nel 2013, Sigillo Safarova, 63-62. Fuori al quarto turno Allus Open, Lucia le carte in regola per recitare da protagonista. Si gioca su due campi, il court banque nazionale, rettangolo principale, e il campo n.1. Due derby in programma, quello ceco tra Lavacova e Deca e quello americano tra Tovinsend e Vicchieri.